le 10 voragini più incredibili al mondo che ti lasceranno a bocca aperta ciao a tutti dal vostro pirata oggi vi presento la top 10 delle voragini più incredibili al mondo che lasceranno a bocca aperta non è un segreto che la terra sia sempre in movimento e questi eventi estremi sono solo un esempio di come la natura possa sorprenderci in ogni momento quindi, senza ulteriori indugi, ecco a voi la nostra lista dei 10 incidenti più spaventosi in cui enormi voragini hanno inghiottito tutto ciò che si trovava sopra di esse. Tuttavia, è importante notare che questi incidenti rappresentano anche una minaccia reale per le comunità locali e che gli sforzi per prevenire simili calamità dovrebbero essere una priorità per tutti noi. 10. Voragine gigante in Puebla, Messico. Il 29 maggio 2021, nello stato messicano di Puebla, si è aperta una gigantesca voragine. Inizialmente larga 5 metri, è arrivata fino a 30 metri in soli 24 ore e, dopo pochi giorni, ha raggiunto i 100 metri. Ora sembra essersi stabilizzata a 126 metri con una profondità di circa 50 metri. Nonostante le autorità statali abbiano affermato che il suo diametro non si è esteso, diversi residenti della zona non sono d'accordo e hanno assicurato che le frane continuano ad oggi. Il motivo per cui si è verificato questo incidente naturale è sconosciuto, anche se si ritiene che la causa sia stata la pioggia che avrebbe accelerato il rammollimento delle terre. Allo stesso tempo, si crede che anche l'estrazione di acqua dalle falde acquifere abbia ammorbidito queste terre. Tuttavia, nessuna delle ipotesi può essere confermata al momento. 9. Lavabo di Simone, Oman Chiamato così per via della sua forma, il lavabo di Simone si trova in Oman. Si tratta di un enorme buco sulla superficie terrestre di circa 40 metri di diametro, che si trova nel mezzo del nulla. La leggenda tra gli abitanti locali sostiene che questa voragine sia dovuta all'effetto dell'impatto di un meteorite. Tuttavia, la verità sembra essere meno prosaica, l'enorme buco sarebbe il risultato del crollo della superficie terrestre in questo punto a causa della sua natura calcarea, che la rende particolarmente fragile. Il foro in questione è stato riempito con acqua salmastra proveniente dal mare che si trova a pochi chilometri di distanza. Oltre all'acqua, il foro presenta colori straordinariamente verdastri e turchesi. Fortunatamente, il buco è stato riempito senza l'utilizzo di sostanze chimiche e una parte della spiaggia si è formata all'interno del foro. Questo luogo è diventato una meta turistica popolare, ma è importante notare che la sua fragilità richiede un particolare rispetto da parte dei visitatori. Inoltre, è fondamentale preservare la natura intatta del luogo per evitare che un simile incidente possa ripetersi in futuro. Il numero 8 della nostra lista è dedicato al grande buco blu, noto anche come The Great Blue Hole. Questa meraviglia naturale si trova in mezzo all'oceano ed è considerata un portale per un altro mondo. Si trova a 64 km dalla costa della città del Belize e, con i suoi 300 metri di larghezza e i suoi 125 metri di profondità, è considerato il pozzo di speleologia più grande del mondo. Questo luogo è famoso grazie a Jacques Cousteau, che lo chiamò la Patola Reale. La profondità del foro è uno dei 5 migliori siti di immersione al mondo. Ogni anno, molti subacquei si recano alla barriera corallina per esplorare le acque cristalline e scoprire le tante varietà di pesci tropicali e di vita marina che vi abitano, tra cui lo squalo della barriera corallina caraibica. Numero 7. Il corno d'Africa appare come un'enorme crepa nel sud-ovest del Kenya. Secondo alcuni geologi, il corno d'Africa sta lentamente separandosi dal resto del continente. Questa fessura è stata notata il 18 marzo 2018 e si trova sulla nota faglia geologica della Rift Valley che si estende dall'Etiopia al Mozambico. La rottura ha causato la formazione di una strada che attraversa la zona e diverse famiglie che vivevano nelle vicinanze hanno dovuto essere evacuate. Alcuni scienziati stimano che il corno d'Africa si separerà dall'Africa come il Sud America ha fatto 138 milioni di anni fa, formando un nuovo oceano. Il fondale marino avanzerà lungo l'intera spaccatura per decine di milioni di anni. Numero 6. Doline nel Mar Morto. Il Mar Morto sta diminuendo e, mentre le sue acque si ritirano a una velocità di oltre un metro all'anno, centinaia di doline stanno diventando sempre più grandi. Queste doline appaiono quando l'acqua salata si ritira e le acque sotterranee fresche dissolvono gli strati di sale, creando crepacci sotterranei che possono crollare e far sprofondare il terreno. A nord del Mar Morto, un intero resort è diventato un villaggio fantasma sfigurato dai crateri e circondato da barche, il selciato è sventrato, i lampioni rovesciati e la piantagione di datteri abbandonata. Questa situazione non è causata dalla natura, ma è un riflesso della politica umana che ha letteralmente decimato il flusso d'acqua verso il Mar Morto. Pro 5. Un SUV inghiottito in un misterioso incidente. Un'auto è sprofondata completamente in un buco profondo riempito d'acqua dopo che una parte del pavimento, dove la macchina era parcheggiata, è crollata. Fortunatamente, non si è segnalata nessuna persona all'interno dell'auto al momento del crollo e non ci sono stati feriti. Nelle immagini si vede che la macchina è quasi completamente sommersa e continua ad affondare fino a scomparire del tutto. In risposta, la società municipale di Mumbai ha dichiarato che il luogo in cui l'auto è affondata era un pozzo che era stato coperto di cemento ed era stato utilizzato come parcheggio, ma a causa delle piogge, gran parte del terreno è crollato, formando una voragine che ha inghiottito l'auto. Numero 4, gigantesche voragini in Iran. Enormi crepacci e doline stanno comparendo all'interno e nei dintorni della capitale iraniana, Teheran. Le autorità ora ammettono apertamente che l'area intorno a Teheran sta sprofondando. Enormi spaccature e doline si stanno letteralmente aprendo in tutto il paese, minacciando strade, acquedotti, impianti di produzione e altre infrastrutture. La rapida crescita urbana, insieme a una delle siccità più lunghe e più gravi della regione degli ultimi 30 anni, ha causato estrazioni eccessive e scarichi di acque sotterranee, provocando un'allarmante subsidenza evidente in enormi crepacci e doline che si stanno aprendo in tutta la regione. Numero 3, doline che inghiottiscono due macchine a Los Angeles. Il 18 febbraio 2017, una dolina ha inghiottito due veicoli a Los Angeles. Le immagini scioccanti mostrano una voragine che si è aperta a causa di una tempesta, considerata una delle più grandi che abbia colpito lo Stato. Nonostante diversi soccorsi e ambulanze siano arrivati per assistere le potenziali vittime, solo una donna è rimasta ferita. Quando il primo veicolo è precipitato nel buco, i vigili del fuoco sono riusciti a rimuovere la donna dal veicolo e la vittima è stata portata d'urgenza in ospedale, dove si è ripresa senza riportare gravi lesioni. Numero 2, enorme cratere inghiotte un'auto in Cina. La Cina è uno dei paesi, insieme alla Russia, in cui accadono cose molto strane sulle strade ogni giorno. Sorprendentemente, un buco nella strada asfaltata, proprio nel mezzo di un incrocio, ha divorato un'auto all'improvviso. Un enorme cratere appare nel mezzo della pista e l'auto bianca scompare come per magia. Fortunatamente, gli occupanti del veicolo sono riusciti a uscire prima che l'auto venisse inghiottita dal gigantesco buco. Numero 1. Enorme voragine inghiotte parte di una città. Nel 2010, un'enorme voragine si è aperta nella città del Guatemala e ha inghiottito tutto ciò che si trovava sul suo cammino dopo le piogge causate dalla tempesta Agata. Secondo i media centroamericani, il buco aveva un diametro di circa 20 metri e una profondità di circa 30 piedi. Questo gigantesco buco ha inghiottito una casa a tre piani che era una fabbrica di abbigliamento. Fortunatamente, gli operai sono partiti alle 6 del pomeriggio, un'ora prima che la terra si aprisse. I residenti della zona sono stati evacuati e la polizia, con l'aiuto dell'esercito, ha immediatamente circondato il perimetro per evitare che giornalisti o curiosi si avvicinassero alla voragine. Questo fenomeno geologico è stato causato dalla saturazione del sistema di drenaggio e ha prodotto un cedimento a pochi metri dal cratere che, nel quartiere di San Antonio della stessa città nel 2007, ha causato la morte di due persone. Grazie a tutti per aver seguito questa classifica delle 10 voragini più impressionanti al mondo. Spero che abbiate apprezzato la varietà di eventi che abbiamo presentato, dai piccoli buchi nelle strade fino alle enormi doline che hanno inghiottito intere case. Ci auguriamo che questa classifica vi abbia aperto gli occhi sulla potenza della natura e sui pericoli che possono presentarsi anche nelle nostre città. Ricordate sempre di stare attenti e di fare attenzione alle condizioni delle strade e del terreno che vi circonda. Grazie ancora per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima settimana. Saluti dal vostro pirata. Iscriviti, condividi e lascia un like.